è notte, sono sveglio non riesco a dormire di solito è l'ansia a tenermi sveglio ma non oggi mi sento calmo, in equilibrio cerco di usare questo tempo per guardare un video, leggere un libro ascoltare un podcast, respirare non cambia nulla è chiaro che ciò che mi tiene sveglio non è qualcosa a livello di coscienza c'è qualcosa di più è un periodo di profonda riflessione a tutti i livelli, individuale collettivo? Cosa sta succedendo? È solo un momento transitorio o è un passo più profondo e rivoluzionario? Siamo tutti isolati e nonostante ciò non siamo mai stati più interconnessi. Stiamo finalmente realizzando quanto siamo interconnessi. Ora vediamo quanto siamo interdipendenti. Stiamo sperimentando quanto siano vitali le relazioni tra i contesti. La salute individuale e i sistemi sanitari nazionali, la politica e l'economia, le famiglie e il sistema educativo, le generazioni tra loro, tutto è unito insieme. Tutto vive insieme. Siamo un sistema che vive in relazione. In realtà siamo lo stesso sistema. Allora sono io sveglio stanotte o lo è il mondo? Che onore potermi fare questa domanda. Che privilegio partecipare al risveglio di una coscienza collettiva con l'intero pianeta ne facciamo parte, noi siamo, siamo una manifestazione dell'ordine implicato dell'universo. Non si tratta del virus, non si tratta dei cambiamenti climatici, non si tratta della plastica, non si tratta degli incendi, anche loro sono manifestazioni dello stesso ordine implicato dell'universo. Ecco, questo ordine implicato, invisibile agli occhi, è la chiave di tutto, è l'enigma da risolvere, la risposta che stiamo cercando. Il problema è che per trovare la risposta abbiamo bisogno di trovare prima la giusta domanda. Qual è la domanda che dovremmo fare all'universo perché ci dia la risposta che tutti stiamo cercando?